Ciao a tutti che fanno parte della Go Keeper App. Ciao, sono io Nelson. Eh, sono qua per fare un, un saluto a tutti voi eh, e augurarvi in bocca al lupo per i vostri futuri. Ok? Un grande abbraccio a tutti.